Ciao compagni di scuola, era da un po' che non ci vedevamo per uno sfogo, eh. Detto ciò, sono tornate due cose. Prima di tutto... Lo sfogo! In secondo luogo è tornata lei. Stavolta veramente. Parlo della maturità. A chi capita una cosa di queste qui eh, eh, è veramente... La, la, la morte civile e non parlo della versione un po' più leggera come quella degli scorsi anni con solo l'orale non capisco proprio di... parlo proprio di quella autentica brutta brutta prima e seconda prova compresa <tose> come in epoca pre-covid bene, a tal proposito qualche giorno fa vi ho chiesto su Instagram questo ciao compagni di scuola cosa ne pensate del ritorno delle prove scritte di maturità? scrivetelo qui perché potrebbe diventare una nuova puntata dello... Sfogo Vediamo insieme cosa mi avete risposto Lo sfogo Che potevano non tornare Dai su fa così però Che poi volete mettere il romanticismo di stare tutti insieme In quei bellissimi corridoi a penare e morire d'ansia Ah sì l'ansia è lo sport più completo Poi uscire e festeggiare una volta finita la prova Ah no perché il giorno dopo c'è un'altra prova quindi vabbè Mi voglio ammazzare Voglio morire mangiando eh, concetto. Ma andiamo avanti. Come sono tornate? Ma era già deciso? Ecco, quando leggo queste cose mi viene un po' lo sconforto. Ragazzi, sapevamo tutti che sarebbero tornate. <suscrutti> <sussurra> Semplicemente cercavamo di rimandare il più possibile questa consapevolezza. Come per le cose brutte. Ciao. No. Ho fatto malissimo. Dateci le tracce... Nel senso. Aspetta che Se sono io le posso cantare la canzone. E provare a prevedere le scelte del Ministero dell'istruzione, anche se. Uno che capisco la però, noi! Complicatino, devo dire. Anche se già in tempi normali non c'era modo eh, né nei multiversi, metaversi, altri versi. Ma che cazzo stai? Sarà sottile, ma conoscere in anticipo le tracce. Impossibile. Infatti la prima prova, quella già decisa dal Ministero, arriva a scuola in un documento protetto da doppia password, una diversa da ogni scuola e una uguale a livello nazionale. Ma questa è una cosa impossibile! Nessuno può leggere il contenuto, fino a che da Viale Trastevere non rivelano la password nazionale alle 8.30 del mattino della prima prova. Nemmeno fossi un hacker, usciresti ad entrare. Però, non provateci. Mm, rovinarsi la vita il giorno della prima prova non è tanto una cosa che vi consiglierei di fare non è giusto, voglio piangere dai che sarà mai ai miei tempi io l'affrontai benissimo sono altre le cose per cui piangere così, sono stato chiaro mio corpo. no mollo tutto e apro un canale youtube non ti conviene zio Fidati Vabbè ma io mi salvo So positivo Ah quindi sei ottimista? Beh queste non vanno più de moda Da un annetto circa Ehi hey, ma è del mestiere questo, no? Eh? Scherzi a parte Il tuo punto solleva una domanda Cosa succede in caso di positività? In tal caso sono state previste Delle prove suppletive detto mm. Funziona così, il 6 e 7 luglio rispettivamente prima e seconda prova Per tutti quelli che sono stati positivi il 22 e il 23 giugno E comunque in casi eccezionali sarà pure possibile effettuare i colloqui orali in videoconferenza Un patto che stiamo facendo Ove necessario Ma si valuterà caso per caso, quindi non do certezze di questo Non mi preoccupare Tanto copio tutto da internet Si sì, occhio che se ti beccano con lo smartphone durante la prova d'esame Ti rifai l'anno Sì, no, sì, no Corrompo i prof che preparano la seconda prova Sì in effetti bella idea È vent'anni che te lo dico che è un deficiente Se non fosse che ne preparano tre E quella giusta viene estratta la mattina della prova Si è cagato sotto il cagetta, eh? Vorrei tanto saltare questo momento E arrivare alla consegna del diploma Si può? A questa rispondo io Come se fosse il tuo canale Ragazzi, è vero che l'esame di maturità fa paura prima di affrontarlo ma lo studio e la preparazione che avete acquisito in questi anni sicuramente vi aiuterà ad affrontarlo in sicurezza e rimarrà per voi un bellissimo ricordo indelebile della vostra prima vera prova di maturità Ricordate anche che è impossibile trovare le tracce degli esami prima dell'apertura delle buste La Polizia di Stato monitora e sorveglia la rete per contrastare qualsiasi forma di illegalità Vogliamo veramente augurarvi un grandissimo in bocca al lupo da tutti noi della Polizia di Stato.